Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io mi, mi trovo qui con Conny. Ciao Conny. Ciao Lucena. E Conny si trova qui per lasciare la sua testimonianza sul percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce e imparare questo lavoro meraviglioso. Allora Conny, com'è stato questo percorso di due mesi? Dimmi un po'. È stato un percorso inaspettato, cioè diciamo che non mi aspettavo tutto questo, non mi aspettavo tutte le risposte che ho avuto, eh, risposte che magari si cercano per anni e non vengono, però dal, dal momento in cui forse entra in connessione pulita, ecco, una pulita connessione iniziano ad arrivare le risposte Uh, senza riuscendo magari a fare nitidezza se era un sogno, se era realtà, le risposte arrivavano ed è quelle che cercavo. Ehm, e come è me... stata? La... Dimmi, dimmi. Per te? No, per me mi... è stata una, una scoperta più di quello che mi aspettavo, ecco. Tutte. Cosa tu sentivi nelle mani quando hai iniziato a interagire con le frequenze? Cosa hai provato? All'inizio ho sentito, le... la prima volta mi ricordo era un frizzare, proprio come... È difficile spiegarlo perché le sensazioni sono molto diverse da quello che si può specificare in parole. Certo. Però era come un frizzare, come tanti spillini... Eh, è iniziata in quel modo e poi più si, eh, si esercitava, più si andava avanti, più eh, sembrava che eh, si percepisse più nitidamente, ecco, molto più forte e più nitida, per cui prima un frizzare, eh, dopo come un leggero venticello a vortice nelle palme delle mani fino ad arrivare alle ultime che erano la, la quarta è stata un po' strana perché era presantezza, cioè come se fossero dei, dei pesi enormi da sostenere e poi invece è stato, cioè ultimamente sembra quasi che siano, come dire, uh, del, della, una, una, mh, delle forze che escono e sì. che entrano, dipende quello forse che si memorizza in quel momento, o che stai ricevendo o che stai dando, però, mh, almeno nell'ultima che ho esercitato, per esempio ieri sera, era proprio qui, tra il palmo e il Quindi stai esercitando? Stai eh, lavorando? È, è ovvio, almeno sì. su familiari e sì. riesco ad esercitare. E, e, mio, questa mia ricerca è quando vedi, almeno per me è stato così, per gli altri non lo so, certo. quando vedi che le persone che ami, che hai accanto, e poi io sono una lottatrice nata, L'ho sempre detto l'Arcangelo Michele, poi l'ho sempre ricercato in, in chiese, in altre cose che poi non sono andate bene, perché insomma c'è cioè quello che c'è dietro, bisogna uh, sapersi riparare, ecco. trovarsi. Sì, come è stata l'esperienza con l'Arcangelo Michele? Il fatto che comunque la sua presenza è eh, presente, lui è presente in questo lavoro di guarigione, come l'hai percepito tu? Come l'hai vissuto? Eh, presenza totale eh, ripeto io ho avuto poi ho, ho la possibilità di poter eh, fare le differenze perché ripeto io non lo so perché ci si nasce forse poi siamo anime che siamo indotte a fare dei percorsi per cui l'Arcangelo Michele l'ho sempre fin da piccola mi ricorda catechismo era il mio prediletto era perché era quello che con la spada riusciva a fare giustizia l'ho sempre visto così io e ehm, avendo avuto altre esperienze questa è stata l'esperienza mi sono ritrovata in problematiche molto grandi perché chi è un'anima mandata sulla terra per dover fare dei percorsi particolari eh, eh, la vita ce l'ha molto molto faticosa <ride> per cui è in continua ricerca e in continuo affanno e eh, mi ricordo usavo le altre preghiere più o meno grandi, non, non credo sia tanto la grandezza, ma tanto forse l'intensità, le parole, le parole. O il flusso o il flusso di energia certo. che sono state immerse, non lo so, questo certo. non lo so, non lo posso dire. So soltanto che in determinati problemi della vita ho usato, tra parentesi, quegli altri sistemi che non mi aiutavano più di tanto. Ok. Comunque sia sì, continuava a ricevere del male mentre io o per ricerca di anni o perché si è stufato l'arcangelo Michele alla fine bisogna aiutarla Vabbè, per o questo è che si è trovata meglio cioè almeno io mi sono sentita nella protezione totale e sperando che continui non ho attacchi direi una cosa alle... siccome io sono stata una vita a ricercare cercare cercare non si trova eh. e volevo dire solo una cosa e se si trova una persona, un coach, ma chiamatelo come vi pare, un assistente, ognuno faccia come vuole. La pare, guida che possa essere accostato, si fa molto, molto prima. Esatto. E se no, si sta gli anni interi a ricercare, a capire. Certo. Io nella mia esperienza ho capito che si parte dalla sofferenza. Quello è quello che mh, chi soffre, secondo me, è destinato ad avere una vita uh, un po' più particolare, più le anime che devono aiutare forse il mondo. Io ho capito sta cosa. Poi si elabora, poi si comprende e poi si arriva all'amore. Quando sei arrivata all'amore a quel punto sei protetta. Però eh, bisogna essere pro... Ci ho capito bisogna essere anche protetti. Okay, da soli, assolutamente pesante da soli non si è buoni a niente. Ok, so ascolta tu: facile. che tipo di guarigione hai ricevuto da questa esperienza? Allora, oddio, non saprei dove iniziare. Prima, <ride> perché allora una prima guarigione è stata quella. Eh, che pur ave, essendo predisposta a queste energie non sapevo come usarle per cui le usavo in modo strampalato come cioè, sei cosciente di avere questo dono ma non sai come utilizzarlo ecco mm -hmm. perché bisogna anche eh, essere seguito da un, un corpo. E perché ci incanala, come utilizzarli e come incanalarli. Ok. Io quello che ho avuto personalmente mh, ho sempre rinnegato i miei doni perché per tanti motivi sono stiamo a raccontare tutta la vita è molto lunga e l'ho rinnegati. E invece sono riuscita tramite il corso a avere le risposte che cercavo, che non sono semplici, non te le possono dare qualsiasi persona. Certo, e, e ho capito cosa dovevo fare infatti se tu ti ricordi ho detto non mi va di distaccarmi da questo gruppo vorrei rimanere insieme agli altri vorrei o oh, nel gruppo per amore non lo so io altri gruppi non li ho seguiti però io credo certo, che c'è stata una bellissima empatia tra tutti tutti poi... nella solita società poi io in questo gruppo invece più si sta io ci, ci... Avrei fatto tutti, tutta la vita, avrei fatto la riunione tutti insieme e non avevo capito che cos'era. E quando poi, infatti, la volta prima ho chiesto questa, la volte dopo, hai detto la collaborazione e ho detto: Ecco, ennesima risposta. Sono arrivate le lezioni e le risposte, risposte. Le risposte. Certo. cioè Io cerco cercavo eh, però era quello dove ero destinata credo perché ripeto io l'ho sempre rinnegata a sta cosa però se non hai la persona giusta che riesce a incanalare tutto no, io credo si possa passare una vita intera e non arrivare una seconda vita e non arrivare non lo so forse perché ho visto anche mio padre nel punto di morte dire tante cose potevo fare potevo fare Potevo fare e io mi rimase un po' buffa perché ho detto ma due o tre ore prima di morire ti rendi conto delle cose, è brutto, eh, sì. bisogna velocizzare i tempi certo. e credo che per velocizzare e affiancarsi a persone che alla fine hanno destinato la propria vita, l'hanno sacrificata per far capire altre persone più velocemente. Credo che sia questo il nesso. Poi. Quindi tu pensi che questo percorso ti abbia accelerato il processo di evoluzione di comprensione di tante cose, giusto? Sì, perché io ero in stand-by dall'età di... di 20 anni e ne ho 46. Io a 20 anni già avevo capito che ero destinata a qualcosa, ma non Lo sapevi cercavo, cercavo perché io... C'è sempre avuto le scuole tramite francescani, tramite orsoline, per cui ero immerso al 50% in questo modo, Però non, non... non riuscivo a incanalare la vita. Non riuscivo, non... poi ti credevo, dico, ma devo diventare la suora? No, che non era il mio destino, no, c'era certo. qualcosa che diceva no, cioè nel senso, e quella è la strada, ma, ma non. Ma non quel, mia... non è esattamente quella. Ascolta, a chi consiglieresti tu questo percorso di guarigione? In primis credo alle anime, cioè le persone che soffrono tanto, dovrebbe... Ma perché pensi che le persone che stanno soffrendo potrebbero avere beneficio da questo percorso? Perché io credo che ogni persona che soffre è un'anima sensibile che viene attaccata in continuazione. Ok, e quindi potrebbe mi imparare, come... potrebbe imparare so. tante cose da, da questo... Non lo, lo so, fatto. mi sbaglierò, però credo che tutte quelle che soffrono, cioè, questo lo dico per esperienza di vita credo da questo io credo che le anime che soffrono sono le anime che devono evolvere per aiutare la massa gli altri mm -hmm. okay. e, gli cioè, quindi, e quindi che cosa hai ricevuto tu da questo percorso di due mesi io ho avuto la mia nitidezza cioè il sapere cosa fare mentre prima non sapevo okay. cioè nel senso sono nata perché Boh, c'era sempre questo perché. E ora ho capito il perché. Beh. Eh, Beh. per aiutare gli altri, è semplice dire, per aiutare gli altri, però, insomma, è, non è semplice, perché io, è come avere scelto un film di vita. Certo. E poi non guardavo quel, e andavo al cinema, anziché guardare quel film, sì. mi ritrovavo sempre un altro film. Come mai? Non e stavi e... vivendo la tua, la tua vita? No, non era la mia vita mm. che stavo vivendo. Sì. Per cui c'è stata una crescita, una evoluzione. Mi dispiace, tardi avrei voluto farla molto, molto, molto. Sei ancora giovane, Conny, sei ancora giovane. Eh, e poi quando ho iniziato ad esercitare ho avuto... Mh, non era un problema, diciamo, che ora non mi piace dire chi come. Insomma diciamola così una bambina che ha appena sei anni cinque anni, cinque anni e mezzo vissuta con la nonna sempre, la nonna si poteva allontanare mai, se no era un pianto di quello, ma non di quello da capriccio, da bambino era proprio un pianto esasperato dalla mattina alla sera non, non, non si riusciva a stargli dietro dal momento in cui ho esercitato la guarigione le nuove frequenze con la guarigione io eh, cioè travella esercitata la sera la prima volta e l'indomani mattina eh, era tranquilla serena perché a parte pensarla dicevo deve vivere la sua vita felice per se stessa e, e non avere questa pesantezza nel certo, cuore questa certo. pesantezza, pesantezza di un'altra ed è stato proprio Ora, un miracolo no, perché i miracoli sono cose più grandi, per qualcuno Vabbè, può sentire un miglioramento. Ma per me è certo. stata un, grandissima, perché certo. avere una bambina che piange da mattina alla sera certo. è la prima volta, si era fatta in quel modo un mese, certo. un mese, di pianto proprio esasperante, sì. eh, chiamando anche, dicendogli alla nonna, guarda, torna subito perché se no si porta in terapia, eh, non, non c'è certo. verso. Invece, Adesso Adesso, sta dal, dal, tra il pianto del giorno e l'indomani, tranquilla esatto. Serena, lei parlava, si vedeva scherzare, si vedeva tranquilla Serena. Per cui a questo punto, io direi: gli adulti possiamo anche mentire, possiamo anche recitare, ma un bambino non recita assolutamente, è evidente di così, assolutamente. Vabbè, Vabbè l'ho cercata anche sul mio marito uguale, è cambiato totalmente, non è più sclerato, è tranquillo, è sereno. Amorevole, sì, amorevole, cosa che lui era sempre scontroso, rigido. e Quando gli dicevo: Ma perché sei così adirato? Cioè, non c'è un motivo, la vita è corta per perdere tempo a stare. Eh, ma perché il lavoro, i turni anche adesso fai i lavori turni e sì. è tutta un'altra un cosa bene sono contentissima mi fa piacere bello, bello. Eh, insomma chi non lo vuole fare per gli altri lo può anche esercitare per i per famiglia. Famiglia e crearsi la propria cerchia di tranquillità, serenità che è difficile trovarla nel mondo eh. sono felicissima che tu sei contenta che sei rimasta contenta di, questa, di questo percorso, è solo l'inizio per te. È solo l'inizio di un grande viaggio. <ride> sì, veramente, grazie, Conni, grazie per il tuo contributo, grazie per la tua testimonianza. Credo che possa essere di aiuto per tantissime persone. Io ti abbraccio e ti saluto. Un bacione grande, grande. Ci sentiamo presto. Ciao.